Ciao amici, benvenuti a Quaderno Divino, oggi questa puntata ci porta in Sicilia. Ciao, Antonio. sono collegato con l'auricolare. Scusa con gli amici siciliani, <ride> come stai? Antonio? Ciao, Cristian. Bene, bene, bene. Tutto a posto. Tutto a posto. Oggi siamo, siamo da amici, eh? proprio amici, amici, amici. Eh, hai detto già tu: siamo in Sicilia, per la precisione. Siamo a Ustica, un'isola a nord di Palermo, rimane in provincia di Palermo. E l'azienda che andremo a trattare è l'azienda agricola Ibiscus. Loro, a parte produrre vino, producono lenticchie. Del note lenticchie di ustica e olio extravergine di olive stiamo parlando di produzioni minime, infinitesimali veramente di numeri piccolissimi eh, conosco personalmente questa azienda, ho frequentato il corso da sommelier con Stefano Longo che è, uno, è il cugino di, di, di Margherita Longo e suo marito che sono i conduttori dell'azienda, le vigne erano già dei nonni, quindi c'era una, una tradizione familiare eh, Allora, prodotto che andiamo a prendere in esame, è un vino rosso si chiama L'isola Rosso. L'uvaggio che compone questo vino è prevalentemente formato da Nero d'Avola e Merlot. E poi in piccole quantità a completare il blend abbiamo Cabernet Sauvignon e Syrah. Wow, molto interessante. Qui abbiamo un'uva tipica siciliana il Nero d'Avola e poi abbiamo delle uve, delle uve internazionali, non cosiddette internazionali. Produzione limitatissima, come dicevo, di questa tipologia se ne fanno mille bottiglie all'anno, quindi bottiglie. parliamo veramente di, di perle. Eh, raccolta a ottobre. Ehm, invecchiamento solamente in acciaio, rido perché sto pensando a un episodio che è successo poi, ma te ne parlerò io più. Mi dopo mi ricordato di un'altra cosa che anche io bravissimo, bravissimo. E... E lo assaggiamo. Okay. È la cosa migliore, sì. caro mio. Le etichette. Una bellissima etichetta eh. che poi vedrete anche sono voi. Sono praticamente anche artigianali, fatte, fatte quasi a mano, sono fantastiche, sì. fantastiche. Sì. Poi se voi le leggiamo. Allora, non ci sbagliamo sul colore non ci sbagliamo sul colore, decisamente intenso è un rosso rubino molto, molto molto molto carico. A livello di sentori. Questo vino, ah ecco, non so se ho detto l'annata, comunque è un 2014, è molto difficile recuperare delle bottiglie d'annata di questa azienda, perché la produzione è così esigua che di anno in anno finiscono. Eh, velocissimamente a parte l'isola rosso producono l'isola Bianco. Bianco, bianco, detto. Cataratto in zolia e poi hanno eh, due linee di zibibbo, hanno la Grotta dell'Oro che è uno zibibbo vinificato secco e poi hanno lo Zabib che è un classico zibibbo passito, come lo chiamano i miei amici eh, e clienti è il succo di albicocca della cantina di avvinamento perché è veramente un, un, un, un nettare degli dei. Sì, Ma torniamo, sì. torniamo a Bomba qua, allora, al naso emergono immediatamente i frutti rossi, questo vino non ha fatto legno, ha fatto solo acciaio, quindi chiaramente eh, anche a livello di Pouquet è, è più immediato, è più semplice di un vino che passa in legno. Mineralità, stiamo parlando di un terreno di origine vulcanica, eh? attenzione, quindi, eh, quindi abbiamo, abbiamo questa nota minerale che, che emerge in maniera prepotente. Andiamo all'assaggio? E salato si sì. ti ho anticipato perché ogni volta che assaggiamo questo vino soprattutto il bianco eh, anzi quando i miei clienti arrivano non mi dicono vogliono l'isola bianco voglio vino salato una sapidità prepotente oserei dire prepotente sì. dopo dopo questa nota sapida riemergono i frutti rossi esatto. a tutto tondo ma tanti tipi di frutti rossi tanti tanti sì ehm fresco e un tanino molto piacevole? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Direi che non so le proporzioni del vino, però si, si percepisce qualcosa dei vitigni internazionali? Sì, beh, gli vanno a diciamo, domesticare il nero davola, gli, sì. gli danno decisamente più, più rotondità. Questa freschezza, questa, questa sapidità, questa rotondità... Io vado avanti, mi porto già con gli abbinamenti, probabilmente che si stiamo avvicinando ora di pranzo, io ho fame. E a parte il classico abbinamento, è un vino rosso, con le carni rosse, ci mancherebbe altro. Però ragioniamo, siamo in Sicilia, eh, gli stessi produttori, le, le, le, le, sia Margherita che Stefano Longo, consigliano di accostare questo vino al tonno. Del resto il tonno è vero che è un pesce, ma la carne del tonno com'è? È rossa. Rossa. E quindi un tonno scottato, è molto scottato, alla grig... esatto, scottato alla griglia, con questo vino qua ci sta più che bene. Più sì, che abbiamo bene. parlato anche della freschezza e della sapidità, quindi non, non dovrebbe andare male. Cosa possiamo dire del, del prezzo di questo A livello vino? di prezzo questo è un vino che gira a 10 Euro. Nella cartina gira 10 euro L'unico problema appunto eh, a, a, a un certo momento dell'anno finisce, bisogna aver pazienza aspettare e lui giugno luglio. Nuovamente una bella giornata di, di degustazione Antonio. Ci vediamo alla prossima. Volentierissimo. Saluto. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima.